In questo video vogliamo presentare la stanza prima visita a chirurgia che abbiamo pensato per fare una prima visita stupenda. Quindi un carrello, un aspiratore e bacinella, che okay? poi possiamo chiaramente mettere a fianco. L'acqua scialitica ne abbiamo diversi tipi, questa è la faro, la ali, abbiamo poi anche l'acqua scialitica che arrivano a 100.000 luxo, altrimenti con camere integrate come quella della Iris View. Riunito, Bien. molto comodo, faccio vedere come io riesco a entrare bene sotto il nostro riunito, tanto è vero che togliendo poi lo schienale qua io vado praticamente a disegnare la forma della mia gamba e riesco a entrare bene sotto. Qui abbiamo poi il riunito carrello in cui avremo il promotore elettrico, siringa, platore. Movimentazione del dito e qui abbiamo chiaramente inserito il nostro scanner intraorale CS3006 di che e anche una telecamera. Qui abbiamo il tutto iPad per la gestione del motore elettrico. Quello che poi fa l'attore principale di questa stanza è il monitor. Ci permette di navigare all'interno della nostra panoramica per una spiegazione. Fantastica, una interazione con il nostro paziente, panoramica piuttosto che quella che è la nostra scansione e poi metterle chiaramente insieme e possiamo poi andare anche a scriverci sopra okay, quello che vogliamo